Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium, lasciate un like, condividete i video e soprattutto iscrivetevi e se conoscete altri che hanno la passione di voler imparare e mettere in pratica condividete eh, il mio nickname almeno così possiamo essere di più e io potrò raggiungere i 10.000 iscritti oggi voglio farvi vedere come è possibile stampare oggetti più alti rispetto a quelle che sono le caratteristiche della nuova stampante eh, 3D la mia stampante è 22x22 in altezza 24 cm quindi se vorrei stampare un oggetto di 27 cm non ci potrei mai riuscire però prima di farvi vedere come si fa voglio mostrare il materiale che Uh, sto utilizzando per la mia stampante il materiale in questione della azzurre film uh, costa pochissimo in descrizione vi metterò anche il link e soprattutto è una compagnia molto seria c'è anche una chat e vi rispondono in qualsiasi momento questo è un oggetto che è uno dei pezzi del stabilizzatore per la mia go uh, gopro che ho stampato con questo materiale ha un riempimento del 50% per aumentare la sua resistenza una caratteristica che ho notato di questo materiale è il colore bianco brillante un bianco compatto assolutamente bianco è importante questo fatto perché permette di avere un fondo per eh, la veniciatura in questo caso vi mostro quello che ho fatto continuando a utilizzare questo materiale questo è il re davide quando va a tagliare la testa a Goria. parlando di colore di fondo bianco questo, questa cartista mi ha permesso di avere la possibilità di distribuire il colore in modo omogeneo, proprio perché il suo colore è totalmente eh, bianco. Ho stampato in precedenza Golia con il materiale materiale cinese, una bobine pagata per 10 euro, e di la verità mi ha dato delle cattive soddisfazioni, perché ho dovuto fare quasi tre mani di colore sopra per ottenere, diciamo, eh, un qualcosa di accettabile invece questo qui si è prestato già subito sulla prima mano effetti il, la base che è gialla gli ho fatto una sola mano di colore giallo e già eh, mi ha dato quello che era eh, diciamo eh, quello che volevo ottenere comunque effetti anche la pietra qui eh, dietro l'ho verniciata una sola volta la stessa cosa vale per eh, il colore rosa per la pelle invece ma, eh, diciamo, la gonna la divisa, l'ho dovuta colorare due volte perché il colore eh, marrone che volevo ottenere doveva essere più intenso la stessa cosa, no, per i capelli ho fatto una sola mano di colore eh, marrone e di un fondo giallo per dargli una, un effetto castano notate i particolari eh, i dettagli anche eh, della spada, anche qui una sola mano di colore quindi ho risparmiato anche, diciamo, sui colori. Vedete la superficie praticamente lucida perché poi ho passato uh, uno spray, una vernice lucida anche per proteggere uh, questo oggetto, questo mio progetto. Allora, come vedete, questo qui è di circa 27 cm, Quindi non l'ho potuto stampare interamente con la mia stampante, ho dovuto usare una tecnica uh, per effettuare questa stampa. E adesso andremo a vedere come si fa. Allora, questo oggetto adesso uh, la foto la metterò qui nell'angolo. Del video così la potrete vedere Tutti i video e ammirare che è, uh, Il risultato di questo materiale Dell'Azzurra Film E come ho detto prima Metterò anche il link dell'Azzurra Film E metterò anche il link di questo oggetto Se avrete voglia di volervi uh, stampare Anche voi questa cosa qui Ok mettiamo questo da parte E passiamo con La, la descrizione del, Della tecnica Per questa tecnica utilizzerò uh, Cura che è un software gratuito se altri hanno preferenze particolari la tecnica vale per qualsiasi altro programma allora apro file prendo Davide eh, e golia praticamente l'oggetto che avete visto prima quindi seleziono vado su scala sull'asse z vado a inserire il valore d'altezza in questo caso 270 che sarebbe l'equivalente di 27 cm come vedi il programma mi sta dando un errore perché ha superato l'altezza della mia stampante però questo a me non mi interessa a me il valore che interessa a me in questo caso è quello che lui mi sta facendo vedere in percentuale quindi mi dice che per ottenere questa altezza la percentuale in questione deve essere 225 quindi, Cancelliamo, ricordiamoci di 225 e andiamo a prendere i file che io in precedenza ho eh, già sezionati Partiamo dalla base, clicchiamo su andiamo su scala e sulla colonna qui di destra dove vengono mostrate le percentuali. Andiamo a mettere 225. Clicchiamo un punto qualsiasi e lui è andato a eh, ridimensionare l'oggetto in base alla percentuale che abbiamo. Uh, inserito ovviamente ricordate sempre di tenere questa casella spuntata perché se non la tenete spuntata lui non andrà a, a uh, ridimensionare uh, tutti gli assi ma solo l'asse z a questo punto questo ripetete uh, questo ridimensionamento con tutti gli altri oggetti e non vi resta altro che stampare e incollarli vi lascio uh, a voi una buona giornata e spero che questo video vi sia utile, specialmente per il materiale che vi ho consigliato che è davvero ottimo. Uh, lasciate il like se non l'avete fatto perché vi siete i dimenticati e buona giornata a tutti.